Grazie Presidente. Di nuovo allora ordine del giorno impegna eh, l'amministrazione la, a, a sollecitare l'amministrazione la, capitolina a sollecitare l'amministrazione proponente che ricordo è sempre essere l'ASI ad individuare un, un soggetto gestore di questo parcheggio pubblico denominato P9C entro e non oltre l'inizio dei lavori eh, di, di cantiere e una volta eh, individuato a formalizzare eh, questo accordo. Quindi prima di Ehm, dell'inizio dei cantieri dei, dei lavori dei cantieri ma soprattutto prima della cessione dell'area in favore di Roma Capitale perché questa è una delle criticità emerse siccome da eh, nota eh, tra eh, insomma, accordo scritto eh... Dal notaio tra ehm, Tor Vergata, l'Università di Tor Vergata e l'Asi cioè, ehm, appare insomma che il, il, il parcheggio, comunque l'area dove poi andrà ad insistere il parcheggio, è vincolata dalla cessione, da un obbligo di cessione all'amministrazione capitolina. E, ehm, e però ad oggi non, questa cessione non è stata, innanzitutto non è stata ancora... Ehm, effettuata, ma soprattutto non si è trovato un gestore nonostante peraltro le sollecitazioni fatte dal Dipartimento Mobilità all'Agenzia Spaziale Italiana riguardo l'individuazione di un gestore proprio perché eh, si andrà a realizzare un parcheggio pubblico interrato e quindi questo comporterà per l'amministrazione di Roma Capitale degli oneri eh, aggiuntivi maggiori proprio dovuti a questi aspetti ma non solo, anche oneri di natura sia gestionale che manutentiva quindi eh, impegniamo eh, l'ASI a cercare il sindaco e la giunta affinché sollecitano l'ASI a individuare al più presto, prima comunque dell'inizio del, dei lavori, eh, un soggetto gestore.